Sì. sì, ma come stai? Eh, già eh, non, non mi, mi riconosce, certo. Io sono quello che viene licenziato in ogni video, quindi <ride> eh, mi hanno riassunto apposta per questo. Da domani sono di nuovo a casa. Cosa vuole Extreme Method Makers? Per ora una piccola reunion di gente appassionata. Noi come Crino speriamo di fare un evento un po' più grande. Ogni anno insomma cerchiamo di portare qualcosa in più e di allargarlo e... E speriamo presto di farlo diventare una cosa, insomma, un po' più organica. Adesso lascio la parola a loro perché io questo avevo preparato. Grazie, just in place you didn't believe anything that i said when in i can't go back to the one that i run to Cioè è nato questa cosa di costruire un canale? Già, cosa, già sapevate come funzionava? Cioè voi l'avete costruita apposta questa cosa? Eh, che... Da zero. Perché la mia esperienza è tutta un'altra. Abbiamo to... una passione con to... la telecamera in mano.